Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come incrementare al meglio gli fps sul nuovo The Forest Plug, Sì, lo so, plug ed è anche ottimizzato molto male Per quelli che hanno una 30-80TA da quello che ho capito fai sui 90 fps Con la grafica tutto alto Io ho la 1660 Super Quindi quello che faremo oggi saranno un bel po' di passaggi per sistemare un po' la grafica sul nuovo The Forest. quindi ovviamente prima di cominciare con questo video ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e di lasciare un like quindi andiamo un attimo su impostazioni grafiche qui dobbiamo aggiungere il nostro The Forest. quindi andiamo un attimo su la sfoglia questo è il mio Soft Forest, faccio aggiungi, l'app specificata è già aggiunta perché ce l'avevo già, quindi aggiungete il vostro Forest, trovatelo nella vostra cartella beh, di Steam, Questo qua andate su Soundsoft Forest, opzioni, prestazioni elevate con la vostra scheda video e fate salva una volta fatto ragazzi andiamo un attimo su pannello di controllo di nvidia per quelli che hanno impostazioni di nvidia vado qua sopra faccio impostazioni programma faccio aggiungi metto sfoglia e vado a trovare il mio gioco quindi eccolo qua e faccio aprire Eccolo qui. Adesso da NVIDIA ci consiglierà tutto, quindi disattivato, metto questo dimensionamento immagine disattivato, faccio ok e faccio tutto quello che mi dice di fare NVIDIA. una volta fatto, faccio applica sul nuovo The forest, eccolo qua. Bene, una volta fatto, ragazzi, una volta fatta l'impostazione grafica sul sistema operativo, e sia di quello di panel di controllo di Nvidia. Mi raccomando, per Nvidia per AMD, perché io non ho una scheda video AMD, quindi um, faccio un attimo chiudo qua. Ok, una volta fatto andiamo nella sua cartella, dobbiamo andare sull'applicazione di Soundsoft The Forest proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione di schermo intero e faccio aprire, faccio ok e lo avvio. Ok, se notate bene ragazzi Ci sono delle, dei cambiamenti Soprattutto sulle facce Di questi due Un po' la texture là fuori 78-80 fps Grazie al pannello di controllo di Envide Che ha fatto miracoli Sincero, miracoli Ok, vediamo un po' che succede ah, È cambiato, sì sì, è cambiato Eh già Questa è la grafica Però gli fps sono aumentati Comunque le migliori impostazioni grafiche si trovano soprattutto sul pannello di controllo di Nvidia, Invece su The Forest qua non ha cambiato nulla Si genere non ha, non ha dato più fps una volta abbassato tutto Niente Quindi accontentiamoci con quel pannello Ed eccolo qua Beh più o meno un attimo soluzione adesso messo pure tutto basso qua soluzione di lamina grana pellicola e faccio poi vediamo è eh, più o meno con mm. gli alberi senza problemi di blocchi, lag, niente gli fps questi sono, anche se poi sto registrando con OBS Studio, quindi se tengo aperto OBS Studio più la registrazione qui gli fps, ah, quello sta crepando più gli fps aumentano, cioè diminuiscono Un Quindi, ragazzi, spero tanto di essere stato d'aiuto in questa guida. Di come aumentare gli FPS sul Nuovo The Forest. E eh, ragazzi, più di questo. Eh. Quindi, grazie per questa visione ragazzi. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.